Salve, questo mh, video tutorial risponde alla domanda, perché quando esporto un file blend come file collada, quindi con estensione DAE, per importarlo su OpenSIM non riesco a portarmi dietro la texture? Allora, questa è una vecchia versione di eh, Blender, perché è un Blender 2.78 che oramai ha ampiamente superato, però ehm, tutti i principi che vado a esporre qua sono ancora validi anche nelle nuove versioni di, nella nuova versione di Blender. Non in quella ultima, ma nella penultima, sì, quella che abbiamo usato. Eh, dunque, questa è una foglia testurizzata, che ci sia una texture, si vede anche da qua, questo è il tool... Texture, come si vede se io clicco qua si vede il nome del, dell'immagine che è questo Live for Forefront no? benissimo come faccio a essere sicura che io mi porterò dietro questa texture nel momento in cui esporto questo file Blend? devo molto semplicemente cliccare su file nel menu in alto scendere fino a dove trovo la voce External Data o dati esterni della versione italiana e poi la prima voce qui, anche nella versione italiana, è eh, impacca automaticamente, incorpora automaticamente eh, nel file blend. Ecco, io qui devo mettere una spunta, qui ha, è venuto fuori che ha incorporato due file perché in realtà i file immagine sono due qua, una, bam, una normal map e una immagine normale. Benissimo, allora a questo punto io posso fare eh, la mia esportazione normale, quindi export eccetera eccetera.